Salve a tutti amici di Wengo, sono Julian e in questo breve video di presentazione vi mostro i miei strumenti di divinazione. Iniziamo dal pendolo, che in genere utilizzo per domande e risposta secca. Esempio, tornerà da me, mi invierà un messaggio, si farà sentire. Poi passiamo ai tarocchi. Qui abbiamo i tarocchi egiziani Norgavat e i tarocchi Rader White. Entrambi li utilizzo per effettuare stesure più complesse che richiedono risposte sul passato, presente e futuro. Con tecnica di stesura a 5 carte, croce semplice, a piramide e a croce celtica, mentre utilizzo le carte degli, degli oracoli per entrare in contatto con gli angeli spiriti di guida. Ultimo, ma non per importanza, sono le sibille. Le sibille le utilizzo per avere informazioni più dettagliate e risposte più accurate. Amici cari, vi saluto, vi aspetto su Wengo, un caro abbraccio da Giuliano.